Stasera nell'ambito della rassegna culturale della frazione Cultri promossa dall'Associazione Alfonso Catto viene presentato il libro di Don Antonio Sorrentino, parroco di Sant'Angelo, Gregorio VII, dalle sue lettere. Ecco, vogliamo parlare di questo volume, Don Antonio. Eh, questo volume è sorto durante eh, le chiusure per, la, per la pandemia e eh, avevo tanto tempo più disponibile. Eh, siccome l'anno scorso era... Il millennio della nascita di San Gregorio VII, e allora ho pensato di rendere utili questi tempi un po' morti. Ecco. E così mi feci portare dall'archivio vaticano tutto in malloppo delle c circa 500 lettere di San Gregorio VII. Ecco. Sono scritte tutto in latino, evidentemente. Non esiste in Italia una traduzione nella nostra lingua e quindi sono praticamente inaccessibili alla gran parte della gente. E così di giorno in giorno con grande pazienza le ho tradotte e poi pensando che potessero essere utili anche a tante persone, sia studi studiose, sia persone Pighe, eccetera, eh, storici. E allora ho fatto così, questo ecco, volume... Ecco, lei da, da prete, da storico, quale di queste lettere ritiene ancora attuali, importanti, quale che le ha colpito maggiormente? Allora ci sono due specie di lettere, diciamo, alcune lettere riguardano proprio il fatto storico, la grande lotta delle investiture si chiama, cioè, l'imperatore di Germania che pretendeva di nominare lui vescovi, abbati, parroci, evidentemente li sceglieva. Come è successo con Napoleone praticamente. Eh sì, praticamente così è, tutti i grandi dittatori fanno così, cioè interveniva eh, proprio dentro la Chiesa, sceglieva pastori, abati secondo criteri politici, militari, economici, anche gente corrotta, gente indegna di... Che però erano al suo servizio. al servizio del, del potere. E, e invece Gregorio VII rivendicò il suo diritto di provvedere ai pastori della Chiesa con criteri morali, di preparazione culturale, di spiritualità sicura, eccetera. E quindi fu questa lotta terribile, ecco, che si arrivò fino alla scomunica dell'imperatore, del, dell poi lui andò a Canossa a chiedere scusa, a chiedere perdono, il Papa fu molto misericordioso, sapendo che quello fingeva evidentemente, di fatto poi riuscì a quattro volte per imprigionare il Papa, l'ultima volta nel 1084. Eh, L'imperatore stava lì, sta proprio in Roma con le sue truppe, intervenne Roberto Iguiscardo e così lo portò al Salerno, dove poi morì l'anno seguente. Quindi sono lettere di carattere storico, ma anche lettere di carattere spirituale, la formazione, la riforma della Chiesa. E ecco, In questo secondo aspetto le, le, le lo ritiene ancora attuale queste sì, lettere? Sì, sì, sì, sì. È attuale anche il primo aspetto, cioè il, ciascuno deve, deve fare quello che gli compete, a casa sua. Quindi come dice Gesù nel Vangelo. Dice date a Cesare quel che di Cesare, date a Dio quel che di Dio. Ecco, quindi lo Stato ha il suo ambito di indipendenza e di organizzazione, la Chiesa ha il suo ambito che bisogna rispettare. Sancito voi dai patti lateranensi? Vabbè, qui in Italia sono anche i patti lateranensi, perché se ci fosse un rispetto migliore dalle due parti non ci sarebbe neanche bisogno di concordati, no? Eh, tuttavia si fa il concordato per venire così, non dico un compromesso, ma un'intesa così sincera. Un'ultima domanda tornando al libro, un volume aperto e dedicato a chi? Chi dovrebbe leggerlo e perché? Beh, ehm, agli studenti e anche agli studiosi perché c'è un cliché ormai un po così abituale, San Gregorio se non soltanto il Papa quasi dittatore, terribile, che vuole imporsi eccetera, e invece è un Papa molto buono, paziente e misericordioso, prima. Seconda cosa... Deve essere rivalutato, quindi? Sì, sì. È un, un uomo santo, di santa vita, era un monaco benedettino, oltretutto, no? E poi le sue, le sue lettere sono ricche di insegnamenti cristiani e sono molto attuali. Io ho visto anche addirittura eh, dei paralleli, così, mh, delle, dei confronti con l'attuale Papa Francesco. Cioè, per esempio, il... Il discorso ecumenico, il contatto anche con quelli che non sono cristiani, per esempio eh, il richiamo ai governanti dei popoli alla giustizia, alla semplicità della vita, evitare gli, gli sfarzi e gli sprechi, il, anche l'esortazione per esempio alla fraternità al di là di ogni vincolo religioso, sono tutti argomenti che vengono fuori dalle sue lettere.